Dunque, proviamo a mettere in pratica no, il metodo di descrizione dei casi d'uso. Non faccio gli esempi che sono già sulle slide perché tanto sono già lì. Prendiamo un esempio diverso, così lo facciamo insieme. Ho preso dal tema d'esame di settembre, dove in realtà le cose richieste erano diverse a livello di tema d'esame, ma possiamo, diciamo, usiamo questa descrizione qua. Eh? Quindi questo descrive una situazione, un contesto e dà una descrizione informale di alcune attività che si svolgono. Sulla base di questo noi potremmo modellare il modello concettuale, potremmo descrivere i processi, ma oggi ci concentriamo sulla descrizione dei casi d'uso che sono all'interno dei processi, in particolare che sono nascosti dentro le attività de dei processi che, sono, eh, diciamo, che coinvolgono l'utente e il sistema contemporaneo, implicano un'interazione tra utente e sistema. Allora, ehm, leggiamo il testo di serie, mi pare che non l'abbiamo ancora usato come recitazione, quindi lo vediamo per la prima volta, sempre per non portare avanti sempre lo stesso. Il percorso di digitalizzazione di istruzione pubblica comprende, tra le altre cose, la realizzazione del cosiddetto registro elettronico, di cui tanto si parla e peggio si fa. Eh, tale strumento permette ai docenti di registrare su una piattaforma online le presenze e l'assenza degli studenti delle proprie classi, i relativi voti, che possono essere riferiti a prove scritte, orali o pratiche, ed eventuali note disciplinari. All'inizio dell'anno la direzione didattica definisce la composizione delle classi, e l'assegnazione dei docenti alle materie previste in ciascuna classe. Ad esempio il professor Pinco insegna italiano nella terza C e insegna storia e geografia nella quinta B. Ciascun docente utilizzando un PC posto in classe oppure un tablet annoterà le informazioni relative alla propria materia. La registrazione degli assenti sarà a cura del docente della prima ora. Gli studenti o i genitori, se gli studenti sono minorenni, potranno consultare le informazioni relative alla propria situazione o a quella dei propri figli e in relativo al rendimento scolastico. Il Consiglio di classe, infine, avrà la visibilità di tutte le informazioni per poter definire la votazione finale in pagella e la valutazione complessiva di ciascuno studente. Quindi, questa quest'ultima frase, ricordatevi come funzionava le superiori, avevate i voti delle materie... Poi c'era il voto finale in pagella di ciascuna materia che veniva deciso dal Consiglio di classe, non solo dal singolo docente, e, eh, e poi una valutazione complessiva che comprendeva chiaramente il booleano promosso o non promosso, ma a volte anche un voto, un giudizio, adesso poi negli anni l'hanno messo, l'hanno tolto, il giudizio, hanno fatto delle belle cose. Comunque, eh, questo è il ruolo, diciamo così, del consiglio di classe di mettere insieme le cose. Tutto il resto del processo invece avviene direttamente a carico del docente. Allora, eh, proviamo a ragionare su quali sono alcuni, abbiamo un'ora a disposizione, di casi d'uso principali che saltano all'occhio leggendo questo. Allora, prima di eh, elencare i casi d'uso, secondo me conviene sottolineare quali sono gli attori usano questo sistema. Gli attori non sono molti no? e sono i soggetti che compiono le azioni qua, i soggetti che interagiscono con il sistema, sicuramente il docente che fa delle cose, la direzione didattica, eh, il il consiglio di classe, poi vediamo come metterlo, e gli studenti o i genitori. Direi che sono questi gli utenti del sistema, che possono fare cose diverse. Allora, possiamo provare a riassumerli, a descriverli, sotto forma di un diagramma dei casi d'uso, mettendo vari tipi di omini. Ah, Quindi c'è l'omino studente, c'è l'omino, mi piacciono questi omini, eh, docente, c'è il genitore, c'è eh, la direzione didattica, e poi c'è ancora, se non sbaglio, il consiglio di classe adesso queste sono le cinque figure che utilizzano il sistema ciascuno ne utilizzerà ovviamente delle porzioni diverse la maggior parte della descrizione di questo testo si concentrava sulle azioni del docente, potevano fare il docente. Ehm, possiamo provare a leggere il testo e estrapolare quelle che sono le modalità, i casi d'uso, no? le modalità di interazione. Questo non ci interessa. Non descrive una cosa che avviene come interazione. Questa se vogliamo, è, potrebbe essere vista come il caso d'uso a livello summary. Cioè dice l'obiettivo di tutta questa cosa. È quello di poter registrare e, e condividere i voti e le note. Non descrive l'interazione. No? Descrive il modo con cui questo sistema verrà usato, ma soprattutto perché verrà usato. Ma noi se ci poniamo a livello user level non ci dà ancora nessuna informazione. In realtà l'informazione che ci dà, leggiamo questa frase qui, è sul modello concettuale. Ci dice quali sono le informazioni che devo gestire. I voti, che proprietà hanno i voti, di che tipi sono, le note, eccetera, eccetera. Così come, cioè, se lo leggiamo con l'idea del, del modello concettuale, vediamo che si parla di classe, eh, si parla di materia e che sono tutti concetti che dovremmo rappresentare si parla anche anche se molto di sfuggita di orario ah, nel senso che questo pezzo di frase il docente della prima ora come faccio a sapere se il docente della prima ora Devo avere l'orario caricato nel sistema l'orario delle lezioni altrimenti non... oppure altri modi per cui lui si autocertifica dicendo oh, sono io il docente della prima ora ma... eh, quindi le... Prima abbiamo imparato a leggerlo dal punto di vista dei concetti, poi abbiamo imparato a leggerlo dal punto di vista dei processi. Il processo comprende la definizione delle classi, la definizione dei docenti, la definizione dei studenti, poi lo svolgimento delle attività didattiche, quindi la dei voti, poi la valutazione finale. E in qualunque momento può esserci la consultazione, quindi un processo parallelo, in qualunque momento può esserci la consultazione da parte dei, dei, ehm, dei, dei genitori o degli studenti. E quindi abbiamo imparato a estrarre le relazioni di vincolo temporale o logico temporale tra le varie parti. Adesso invece lo rileggiamo dal punto di vista del, dell'insieme delle interazioni possibili. Allora, la direzione didattica definisce la composizione delle classi e l'assegnazione dei docenti. Sono due cose. La composizione delle classi dicono quali studenti vanno a finire in quale classe, la selezione dei docenti dice quel professore quali materie insegna e in quali classi. Quindi sono due obiettivi separati. Quindi possiamo dire che la direzione, io vado in ordine di come sono presentate le cose nel testo, poi mi odiate, è vero, quando sposto gli omini, sì. eh, però è per farmi spazio. La direzione, un caso d'uso è ehm, composizione delle classi, un altro caso d'uso sarà assegnazione dei docenti, dei docenti sottinteso alle materie e alle classi. Per indicare che la direzione fa queste cose, leghiamo lobino direzione all'ovale che rappresenta i due casi d'uso, questi sono due casi d'uso accessibili agli utenti che hanno il ruolo, che giocano l'attore direzione. Poi probabilmente ce ne saranno altri, ad esempio c'è la definizione dell'orario, che abbiamo, tra le righe abbiamo capito che ci deve essere, il testo non è esplicito, chi definisce l'orario? È la direzione didattica? Boh, sì, forse no. no, di solito c'è qualche docente responsabile, che è responsabile agli orari, uno o due persone o tre che producono questa cosa, la fanno circolare, eccetera, eh, non è il dirigente no, che definisce questo, per il momento lasciamolo come caso d'uso, non agganciamolo ancora da nessuna parte, anche perché il focus del, dell'esercizio è da un'altra parte, no? Poi ci sono invece, il resto del il testo va avanti, a descrivere le azioni del docente. Posizione didattica, bla bla bla, eh, siamo arrivati fino a qua. Ciascun docente, utilizzando un pc posto in classe oppure un tablet, non ci interessa, ci interesserà quando parleremo di interfaccia grafica, di modalità di interazione, ma non sicuramente di obiettivi, l'obiettivo è lo stesso, annoterà le informazioni relative alla propria maniera, materia, che più generale di così non lo potevo scrivere. Cosa vuol dire annoterà le informazioni? E inserirà un voto o inserirà una nota? Oggi ho interrogato Pierino di storia e gli ho dato tre. E, e quindi le informazioni sono studente, materia, studente di una certa classe, ovviamente, della sua classe, materia, voto e tipologia di voto, scritto orale, eccetera. Quindi sicuramente un caso d'uso del docente è l'inserimento dei voti, di un voto. L'altro caso d'uso sarà l'inserimento di una nota disciplinare. È il docente che fa questo. Allora, in entrambi i casi, qui dico voto, se avessimo preso questo progetto dall'inizio avremmo anche una classe nel modello concettuale che si chiama voto, che ha almeno due proprietà, cioè il valore numerico del voto da 0 a 10 e la tipologia del voto, orale, pratica, eccetera. Quindi. No, ma vediamo questo, no? Non fa parte di questa vista. E idem la nota disciplinare sarebbe. Questo presuppone, è una scelta, che il voto, detto così, una volta inserito non cambi più. Non si possa più far nulla sul voto una volta inserito. teoria è così, ma poi sapete, sappiamo che magari nel caso di una prova scritta uno ha sbagliato a correggere, oppure deve ridere il voto, oppure ha sbagliato semplicemente a digitare il voto nel sistema, ma ha scritto 32, là c'è scritto invece solo 28, e eh, ho sbagliato a copiare, no? e, e quindi in realtà serve una fase di, serve al docente la possibilità di poter correggere i voti, non contrattare, eh, correggere. Quindi, in realtà, quello che possiamo pensare è che inserimento voto vada poi di pari passo con correzione di un voto. E anche, eventualmente, con cancellazione di un voto. Sono tutti casi d'uso diversi, che sono collegati al docente. C'è un modo più sintetico di farlo vedere che è quello di mettere questi casi d'uso legati al voto come casi particolari di un caso d'uso più ampio che possiamo chiamare gestione voti da parte del docente. Quindi il docente gestisce i voti e gestire i voti significa realizzare una serie di casi d'uso che sono casi particolari di questo, no? quindi che ereditano da questo, adesso io per ora metto solamente un trattino, poi più avanti vedremo di che, quale semantica possono avere questi trattini, quando sono ereditarietà, quando sono composizione, si applicano le regole dell'UML, ma era solo per anche qui dare un minimo di gerarchia di struttura a queste informazioni in cui ho due livelli, qua un insieme di funzioni che possiamo forse chiamare un contesto? E qui un insieme di obiettivi specifici all'interno di questo contesto. Ovviamente i casi duri che dobbiamo scrivere sono questi. Questo qua è semplicemente un contenitore, una cartella, che raggruppa. Non c'è un caso duro gestione voti. Di per sé non è un obiettivo voglio gestire i voti. Sì, voglio gestire i voti, cioè come... Quale passo vuoi fare? Beh, o inserisci, o correggi, cancelli, o eccetera, eccetera. Ehm... Vabbè, eh, la stessa cosa vale per le note, no? Adesso qui non, ha... non perdiamoci in tutti i dettagli. Poi ci sono, perché voglio arrivare a vedere anche gli altri attori. Poi ci sono eh, altri ruoli che sono le altre, la, registrazione ah, la registrazione degli assenti. Quindi sempre il docente dovrà avere la registrazione assenti. Io in realtà c'è scritto non il docente, ma il docente della prima ora. Questa è un'informazione che in questo diagramma non, non riesco a mettere cioè non è che posso pensare di fare un, una, un, un attore docente della prima ora ne? cioè o è una scuola molto strana in cui c'è i docenti che fanno la prima ora che sono diversi dagli altri o se lo in realtà la figura è sempre la stessa è il docente che in alcuni casi sta facendo la prima ora e quindi ha accesso a questa funzionalità quindi questa è una funzionalità che in realtà è accessibile a tutti i docenti e a livello di processo sappiamo che sono quelli della prima ora che la useranno. Quindi non è un attore separato, è quell'attore che lavora in un certo contesto, in un certo processo. Poi il sistema, come fa a verificare che sia il docente della prima ora che registra l'assente? Beh, ad esempio il sistema sa che ora è. E quindi se siamo tra le 8 e le 9.10 o tra le 8 e 10 e le 9, non so, dipende dall'orario della prima ora, allora è possibile che vengano registrati gli assenti. Alle 9.30 questa funzione non è più disponibile. E quindi obbligo chi lavora nella prima ora a registrare gli assenti. È una scelta, è una scelta molto rigida. Perché uno potrebbe dire, sì, me li segno e poi dopo li registro dopo nel frattempo fammi fare lezioni. Eh, o arriva uno dopo in ritardo, non è che interrompi la lezione a metà per segnare che il tizio è arrivato in ritardo. Questo poi è, un, è una... Siamo così, chiamiamolo un dettaglio, è un modo di realizzare questa funzionalità a cui dovremmo poi pensare. Il docente fa lezione in quest'ora a questa classe. Quindi lui potrà segnare gli assenti solo per quella classe lì di cui ha lezione. Ehm, e quindi in realtà sapendo l'orario posso ancora vincolare a fare i controlli in più. Allora magari lui si collega alle 9.30 perché c'è l'ora buca e quindi ha tempo di farlo, ma registra gli assenti della prima ora di quella classe là in cui ha fatto lezione. Sono tutte cose da studiare. Tra l'altro un sistema di questo genere quest'anno... Molte scuole già lo stanno usando e fa schifo, e... ad esempio gli insegnanti possono caricare le informazioni solamente in un orario di servizio, poi, poi prendete la, la tipica scuola elementare, la tipica classe di una, di una scuola superiore dove non c'è un computer in classe e quindi cosa succede? Eh, non è che l'insegnante dice, arrivo a casa, se me lo faccio con calma, no, perché il sistema al di fuori dell'artificio non gli fa manco entrare. Vabbè, qualcuno ha fatto una progettazione facendo delle scelte. Eh? Ehm... Ok. Gli studenti o i genitori potranno consultare le informazioni relative alla propria situazione e al rendimento scolastico. Allora, un dubbio è, è il genitore e gli studenti. Sono lo stesso attore oppure no? Cioè possono fare la stessa cosa. Consultare consultare i voti. In realtà è un po' più che consultare i voti perché significa a sua volta questo sarà un gruppo di vari casi d'uso che sono consulta i voti, consulta le note, consulta la pagella. No. In prima approssimazione la possiamo definire così. La funzione consulta i voti, offerta al genitore, o la funzione consulta i voti offerta allo studente, quando questo è maggiorenne, sono la stessa o no? Se sì, in realtà se possono fare le stesse cose e gli è presentata la stessa interfaccia sempre, in realtà sono un attore solo dal punto di vista del sistema. Se invece possono fare cose diverse, oppure nel fare le stesse cose il sistema glielo presenta, reagisce in modo diverso, allora sono due attori da mantenere distinti. Io personalmente li manterrei distinti per un motivo molto semplice, che un genitore può avere più di un figlio. Allora, quando io mi collego come genitore, il sistema, quando dico fammi vedere i voti, c'era una scelta, una tendina di chi di quale dei figli vedevi voti mentre invece lo studente può vedere i propri, non quelli del fratello o sorella è una forse una finezza si potrebbe gestire anche in modo diverso unifico queste cose e poi invece a livello di caso duro vado a distinguere se scegli il figlio oppure no anche qua non c'è il modo assolutamente giusto e il modo assolutamente, assolutamente, assolutamente sbagliato. Sono informazioni che ci sono, bisogna vedere dove ci conviene rappresentarle. Io lo manterrei separato. Tra l'altro c'è una cosa che non è detta. È nel caso in cui lo studente sia maggiorenne, il genitore può ancora vedere i suoi voti? Adesso non so come sia implementato nelle scuole superiori dove diventano maggiorenni a un certo punto, nel vostro caso, se i vostri genitori telefonano in segreteria, gli rispondono picche in modo molto forte. Succede è tante volte. Eh, però non siamo autorizzati né noi docenti né il personale a, rilevare, a rivelare i genitori, ma forse se siete iscritti o no sì, ma nulla di più perché il fatto che l'elenco degli iscritti è comunque un elenco è un informazione pubblica. Ma i voti degli esami, quanti esami ti mancano? Assolutamente no. Qui parliamo della scuola superiore, quindi c'è ancora questa. E poi c'è il consiglio di classe che definisce la pagella, definisce le valutazioni finali. Allora, cos'è il consiglio di classe in realtà? Eh, a me non piace tanto che il nome di un attore sia un ente, una struttura, perché poi non è il consiglio che si mette alla tastiera, è una persona. Quindi mi piace di più chiamarlo docente responsabile del consiglio di classe. Cioè nel consiglio di classe ci sarà un docente che sarà penso il Presidente o il Segretario o chi è, o chi per esso, che avrà all'interno del Consiglio di classe la responsabilità materiale di caricare i voti. Le decisioni vengono assunte dal Consiglio di classe decidendo, litigando, alzando la voce, eccetera. Ma poi l'operazione di data entry materiale la fa una persona che probabilmente, presumibilmente, è stata nominata dalla direzione oppure eletta dai colleghi e avrà la fiducia di tutti, eccetera, eccetera. E quindi è questa, figura che, eh, sposto tutto giù, è questa figura che gestirà il caso d'uso, adesso qui anche, anche qua lo semplifico, lo mettiamo un pochino ad alto livello, di inserimento valutazioni finali per materia. Anche qua, di nuovo, appunto, si distinguerebbe questa tra valutazione finale per materia, valutazione complessiva, eccetera, eccetera, giudizi. E non è solamente inserimento, ma inserimento, cancellazione. Vedete, vedete che man mano che andiamo avanti, che ci pensiamo, si, si, si, le scelte e i dettagli si ramificano. No? È normale. E se non fossimo tutti insieme in quest'aula, fossimo in tante tante separate, e facessimo questo esercizio, ci trovassimo dopo mezz'ora, ognuno l'avrebbe fatto in modo diverso anche questo è normale. Ecco, ho spostato il disegno solo per avere il docente responsabile e il docente generico vicini, perché in realtà questo docente responsabile è anche lui un docente, per cui, questo lo possiamo già dire, possiamo usare un'eretarietà guardate, tra, no al contrario, scusate, le frecce mi partono sempre al contrario, no no no, anche voi, cosa ho fatto di male, voglio dire che questo è questo, perché ho messo una freccia prima, poi l'ho cancellata, aspetta, eh. Anche se non okay. il docente responsabile del Consiglio di classe a sua volta è un docente, no? anche tra, tra i casi duri lo vedremo la prossima volta, anche tra gli attori che è più facile da capire possono esserci relazioni di ereditarietà, di inclusione, così come tra i concetti, no? Questo è un sotto caso di questo, un sottoinsieme di docenti sono anche docenti responsabili. I docenti responsabili sono, comunque un docente responsabile è comunque un docente. Mentre invece, ad esempio, il, la direzione, di solito per, per come sono fatte le scuole superiori, il dirigente non, è, non insegna in quella scuola. No? Diverso invece dall'università dove avete appunto il professor Ravazzi, che è il responsabile del corso di studi, che quindi diciamo assimilabile, ma è anche un docente. Il rettore stesso è anche un docente. Perché ho messo docente responsabile come sottoclasse di docente, mentre docente della prima ora no? Eh, ma perché il docente della prima ora è un attributo effimero. Oggi sono io, domani sei tu, può cambiare, può non capitare mai. Dipende dai dati. È una cosa dinamica, che varia dinamicamente, non è attribuito alla persona. Mentre il docente responsabile della classe è una persona che all'inizio dell'anno viene nominato è lui, e questo gli fa assumere certi diritti e certi doveri. Non è una cosa di rotazione che a capita, capita. No? Qui ci sono due cose diverse. Eh, appartiene a una certa categoria di, di, di persone, se voi andate alle scuole, appunto, alle scuole superiori, c'è un docente, quando dice no, ho detto no, suoi, dalle scuole medie in avanti, tra i vari docenti che, fa, che diciamo, ruotano su una singola classe ce n'è sempre uno che è quello responsabile, che è quello che poi gestisce le riunioni con i genitori, che poi diciamo, è il punto di contatto per gli eventuali problemi, il punto di contatto con la direzione e così via. Quindi è una carica vera e propria. Assume un ruolo vero e proprio. Mentre il fatto che la, gli essenti li deve segnare il docente che capita avere la prima ora, non fa di quel docente in quel momento una persona speciale, anzi gli dà un compito in più e basta ma è un compito che possono assumere tutti se si trovano in quella condizione lì. Così come se vogliamo banalizzarlo, è eh, il docente che deve leggere una circolare che arriva dalla direzione. E gli è arrivata lui in quell'ora, la legge, non è che per quello che assume un titolo o un ruolo particolare. No? Fa parte del ruolo di docente. Beh, questo è una prima, un primo abbozzo, vi dicevo, non è completo perché molte di queste cose andrebbero ancora raffinate, no? Di, eh, di diagramma dei casi d'uso, che è un po' un indice delle macro funzioni del sito, del sistema informativo, pardon, che sono accessibili ai varie tipologie di utenti. Queste compongono un sottoinsieme di requisiti funzionali del nostro sistema, quindi ci immaginiamo un documento di requisiti in cui il capitolo 3, requisiti funzionali espressi come casi d'uso, parte da questo che è l'indice. Per ciascuno dei casi d'uso poi bisogna descriverlo, secondo il modello che abbiamo visto prima, prima dell'intervallo. E nel descriverlo vedrete che abbiamo bisogno di fare delle scelte, di, fare delle, di immaginarci dei modi di lavorare di questo sistema informativo. Noi abbiamo fatto un'operazione che è un po' un, un saltare dei passaggi, nel senso che siamo partiti da una descrizione informale e da questa abbiamo direttamente buttato giù i casi d'uso, cioè le funzioni interattive del sistema. Abbiamo saltato un passaggio, no? che sarebbe quello effettivamente di ragionare sui requisiti ad alto livello del sistema. Ho preso per buono questo. Tante volte non posso prendere per buono questo perché è incompleto, mancano delle cose, ci sono dei requisiti delle cose descritte che in realtà non sono poi così importanti, quindi sarebbe meglio lasciarli fuori o metterli da parte, oppure non appartengono a questo tipo di sistema è meglio metterli in un altro. E quindi c'è una fase di analisi di questo. Questo era già scritto bene, tra virgolette, nel senso che non aveva particolari problematiche. Ma attenzione che quando partono una descrizione di questo genere dall'esterno, prima di dire ok, ciò che c'è scritto qua diventa i miei casi d'uso devo rielaborarla sotto forma di diciamo, contesto e obiettivo del sistema, di quel modulo, di quella parte del sistema informativo da cui poi posso partire a fare i casi duri, no? Mettere, aggiungere le cose che mancavano, togliere delle cose che non c'erano, che, che non, non erano pertinenti e così via. Ok, proviamo a prendere un qualunque, penso, questo qui, inserimento del voto, caso di studio caso d'uso e proviamo a descriverlo mm? magari salviamo il file allora eh, ovviamente questo non, non ci aiuta il tool grafico eh, per descrivere il caso di studio ci prendiamo un bel vecchio non, non, non a word e cominciamo a scrivere no? siamo lo use case che si chiama inserimento voto che fa parte ovviamente di questo insieme. Cosa ci devo mettere nel caso d'uso? Andiamo a prendere le, il nostro template, che ci dice, vabbè, prima cosa, use case inserimento voto. Scope, il contesto, il contesto del, che, del sistema che viene considerato, quindi lo scope qual è? È gestione voti del registro elettronico, in realtà ho descritto uno scopo a due livelli, nel contesto specifico è gestione voti e questo l'ho preso da qui cioè questo caso d'uso fa parte di un gruppo di casi d'uso che ho, per comodità mia ho chiamato gestione dei voti e poi mi sono anche ricordato di scrivere beh il tutto fa parte del registro elettronico potrebbe essere sottinteso perché magari stiamo parlando di questo ma in un progetto più ampio no? questo è l'ambito chi è ah, qual è il livello a cui lo vogliamo riscrivere Sarà user goal, o user level, come lo chiamo qua, user goal. E questa è facile, perché vogliamo vedere l'interazione dell'utente. Intention, in context, e primary actor. Fatevi scrivere il primary actor prima dell'intention in context, perché l'intenzione è l'intenzione dell'attore, quindi prima dichiariamo chi è l'attore, poi chissà perché l'hanno messo in quell'ordine. Non si vede un pezzo a sinistra, è vero? Vediamo se riesco a... Ecco, qui si vede anche la prima lettera della colonna. Il primary actor è docente, ce l'abbiamo qua. Questo caso d'uso è usabile da docente, da signor docente. L'intention in context sarà qual è lo scopo che ha il docente nel momento in cui attiva questo caso d'uso che si chiama inserimento di un voto. Quindi è il docente, diciamo pure in italiano, inserisce la una valutazione relativa ad una, prova, relativa ad una prova di uno degli studenti delle proprie classi. Relativo, relativo ad una prova, aspetta, ad un acompezzo, di una certa materia per uno degli studenti delle proprie classi. Cioè, apro questo perché devo inserire un voto. Un voto di Pierino, che fa la seconda C, e lo sto interrogando in inglese oppure la prova scritta di inglese oppure la prova orale di. è ovvio che qua si farà riferimento io ho scritto valutazione sopra che ho scritto voti questo è ambiguo non ho un glossario e quindi mi manca me ne sto accorgendo scrivo valutazione o scrivo voto oppure la valutazione al suo interno contiene il voto contiene anche la data, contiene anche altre cose perché il voto è un voto eh, mi serve un glossario, mi serve un modello concettuale per poter essere più preciso. In questo momento non ce l'ho, mi accontento, ma quando lo farò dovrò andare poi a controllare. Eh, sono in, abbastanza inscindibili le varie attività, è difficile cominciare da una parte e non doversi tornare dopo che hai fatto l'altra, no? È una progettazione di un sistema nel suo complesso e lo progettiamo da diversi punti di vista, ma il sistema è sempre lo stesso, quindi che lo guardi di qua, che lo guardi di là, quando cambio qualcosa lo devo cambiare su tutte le viste. E eh vabbè, fin qua là. Eh, gli stakeholder non ci interessano, in questo caso, precondizione, ha senso inserire delle precondizioni in questo caso, cioè questo caso d'uso è attivabile sempre o è attivabile solamente in certi contesti? Ricordiamoci che queste sono precondizioni, quindi le devo poter valutare senza avere ancora informazioni sui dati. Cioè, come precondizione non posso scrivere, purché lo studente sia uno studente di quel professore lì, non è che posso dare il voto a un altro che non sia un mio studente. Però questa non la posso scrivere, è vero che deve essere così, può succedere così, ma non posso indicare indicata come precondizione, perché prima che il caso duro inizi, non so ancora qual è lo studente a cui questa persona sta, sta, avrebbe l'intenzione di dare il voto. Non me l'ha ancora detto, non gli ho ancora chiesto. Quindi non posso mettere come condizione iniziale. Io so già che tu vorresti inserire un voto che non ti appartiene. No. Poi nel momento in cui si scrivo che l'attore è un docente, sto già dicendo che questa persona è accreditata presso la scuola, ha dei corsi, ha degli insegnamenti. Se no non sarebbe docente, sarebbe una persona qualunque. Se scrivo che è docente vuol dire che il sistema informativo sa, ha avuto modo di verificare che quello è un docente. E quindi il docente avrà fatto il login con le sue credenziali che lo mappano sui ruoli del docente. Quindi non è una precondizione aggiuntiva il fatto di controllare che questo sia un docente accreditato presso la scuola, se no non sarebbe docente. Quando dico che l'attore è questo, dico che il sistema è in grado di riconoscerti come attore con quel ruolo lì e quindi di concederti quelle funzioni quindi a monte deve esserci stata un'identificazione della persona quindi non è un requisito aggiuntivo una precondizione aggiuntiva io non vedo qua particolari precondizioni nel caso del registro che stanno usando adesso le, le vostre scuole eh, in realtà una precondizione sarebbe siamo in un orario ufficio. No? Dalle, dalle 8 alle 17 quello che è non lo so altrimenti non parte. Non mettiamola, dai, ci sta antipatica questa restrizione. Quindi saltiamo le precondizioni, non ne abbiamo, così come la garanzia di, nel caso di successo, cioè le post-condizioni, quali sono? Beh, coincidono con l'obiettivo in questo caso, no? il fatto che il voto viene registrato nel registro elettronico quindi sono la post -condizione, per post condizione mi sembra più chiaro che non garanzia nel caso di successo ma ha il significato lo stesso e il voto, la valutazione è registrata nel registro elettronico che è un altro modo di dire l'obiettivo è stato raggiunto se vogliamo lo stiamo esplicitando Quindi c'è un voto in più rispetto a prima. Poi, eh, trigger niente, perché non parte da solo questo caso d'uso ma lo attiva l'utente, e adesso veniamo al, al, al corpo vero e proprio, quindi sono lo scenario di successo e i scenari alternativi, cioè le tensioni. e qui cominciamo a fare un po' di, di analisi. Allora, noi siamo in un sistema informativo, vogliamo descrivere come fa il docente, e nel dire docente vuol dire che ha fatto il login, a inserire un nuovo voto. Sempre siamo obbligati a immaginarci un modo concreto di fare le cose, ma cerchiamo di descriverlo in modo un pochino più astratto. Allora, come prima cosa, il docente è di fronte al sistema informativo, il docente ha a disposizione 20 funzioni diverse, deve scegliere quella di inserimento di nuovo voto. C'è un menu, delle voci, una tendina, dei bottoni. Questa è una scelta, eh? e poi tra un attimo vi racconto un'alternativa possibile quindi il docente sceglie l'operazione lo, di inserimento voto mi sto immaginando un menu su cui scegliere se la voce inserisci voto A questo punto il sistema ti imponga. Il docente ha fatto la sua mossa, adesso il sistema deve rispondere. Il docente ha scelto, voglio inserire un voto, il sistema che cosa fa? Gli deve chiedere le informazioni relative al voto. Le informazioni quali sono? Qual è la classe? Qual è la materia? Perché il solo docente può insegnare materie diverse in quella classe lì. Qual è lo studente? E poi qual è il voto e qual è la tipologia del voto. Come le chiediamo queste cose? E beh, adesso possiamo, se siamo ad alto livello, possiamo dire che vengono inserite tutte insieme. Se vogliamo far vedere un minimo di più il processo di inserimento andiamo a dettagliarlo. Ad esempio, in eh, che ordine le chiedereste queste cose? Allora, non, non possiamo pensare di dare all'utente, adesso qua scendo a livello di, di, di interfaccia, cinque campi di testo in cui lui scrive il nome della classe, il nome della materia, il nome dello studente, eccetera. Perché compirà 90, 90 errori nel compilarlo. Sono tutte cose che di fatto sono codificate, so quali sono le sue classi, so quali sono le sue materie, gliele devo far scegliere, non le devo far inserire sono tre azioni nell'interfaccia, ci sono tre azioni principali, la scelta di un elemento tra un insieme predefinito, la ricerca di un elemento inserendo dei criteri tra un insieme più ampio e l'inserimento libero di un numero, di un dato, di un testo, eccetera. Poi le modalità si riconducono a questo. immaginate qualunque interfaccia alla fine quando fate un'azione o state scegliendo da un elenco breve, cliccando su un bottone, cliccando su un menu, scegliendo da una tendina, eccetera, o state attivando una ricerca, che poi vi porterà un elenco da cui scegliere, perché l'elenco sarebbe troppo ampio, quindi occorre restringerlo con dei criteri di ricerca, oppure state inserendo il testo dei dati, dei nomi, i libri. In questo caso. Secondo me si può guidare il docente a scegliere. Quindi un secondo passaggio potrebbe essere che il sistema presenta al docente l'elenco delle proprie classi. A questo punto il docente, tre, il docente sceglie una classe. Punto 4 che il sistema, a questo punto, avendo scelto la classe, presenta al docente l'elenco delle materie che egli insegna, egli barraella, insegna in tale classe. giusto? a questo punto il docente seleziona la materia una materia ho scelto la classe, ho scelto la materia devo scegliere Pierino il sistema presenta al docente l'elenco degli studenti della classe In realtà questo elenco è indipendente dalla materia, è dipendente solamente dalla classe. Potrei anche avergli chiesto prima lo studente e poi la materia. Mi sembrava forse più logico così come l'affinamento successivo. Dopodiché il docente seleziona uno studente. A questo punto il sistema presenta un form in cui inserire il voto. E qui non dico di quali campi è fatto questo form, Mi faccio riferimento al grossario, voto o valutazione, là ci sarà scritto quali sono le proprietà, gli attributi del voto della valutazione, saranno quelli. No? Non vado a ripetere informazioni che ci sono altrove con il rischio di ripetere in modo non esatto, non preciso, creare delle incoerenze. Ci sarà un form in cui l'utente deve inserire, il docente deve inserire il voto, la data? Eh, non ci abbiamo pensato. Il voto è relativo alla data odierna o la data la sceglie il docente? Probabilmente la sceglie il docente, ma allora fa parte, fa parte di questo form qui. Però magari spieghiamolo. Eh, indicandone. La prova orale tipicamente la registro nella data. Una prova scritta la correggo qualche giorno dopo, ma la registro nella data in cui è avvenuta la prova. Quindi devo poter indicare la data. Lo scrivo così ci ricordiamo, no? che dovrà essere fatto ma qui non ho bisogno di dettagliarlo perché è un elemento di interfaccia questo, il fatto che ci sia anche il campo data che magari è precompilato nella data di oggi per carità, ma lui lo può modificare il docente inserisce i dati e il sistema conferma l'inserimento del voto il sistema diciamo, inserisce la valutazione nel registro e conferma, conferma al docente il corretto inserimento. lineare un po' anni 80, no? come, come approccio questo. È una scelta di un ordine, di un approccio. Poi bisogna anche andare in realtà, bisogna anche andare a vedere i numeri, cioè un docente quante materie ha, quante classi ha. Allora, il passo 1 e il passo.. No, scusate, il passo 3 e il passo 5 magari li potremmo unire. Cioè il docente non ti faccio scegliere prima la classe e poi la materia, ma in un'unica tendina, in un unico elenco, in un'unica voce, faccio l'elenco di tutte le classi con la fianco le materie e lui in un botto solo sceglie sia classe che materia. Potrebbe essere. È un altro modo magari migliore, se io so che questo elenco non cresce troppo, ma lo so perché il numero di ore è limitato, quindi almeno un'ora per classe, più che una ventina di opzioni, proprio per chi fa, per chi fa materia da un'ora in tutte le classi. Quindi potrebbe essere... Mentre invece se questi elenchi fossero più lunghi avrebbe senso spezzarli. Oppure avrebbe senso rovesciare l'approccio, per quello che qui lo dico anni Ottanta perché è un po' in questo modo, no? adesso si tende invece a lavorare in senso opposto prima scelgo la persona e poi scelgo la funzione no, un po' anche le interfacce grafiche ci hanno abituati così prima scegli un'icona di un file e poi decidi se lo vuoi copiare, se lo vuoi incollare se lo vuoi cancellare, se lo vuoi spostare non è che prima dici lo voglio spostare e poi dico qual è il file questo avveniva appunto nell'interfaccia anni 80 e quindi in realtà ribalterebbe tutto ma già addirittura al punto 1. No? Se voglio prima scegliere lo studente e poi decidere cosa fare, al punto 1 scelgo lo studente, e poi dopo scelgo inserisci il voto. Oppure, complessivamente, magari ho sempre di fronte a me l'elenco degli studenti, della, della classe che, che è in orario in questo momento, ad esempio. No? Quindi non è una scelta obbligata a farlo in questo ordine, questo è sicuramente l'ordine che è più comodo dal punto di vista progettuale e di chi dovrà implementare il sistema. Un passo alla volta, ti mi servono sette informazioni, te ne chiedo una alla volta. Quando le ho tutte salvo. So già all'inizio cosa devo fare, perché devo inserire, quindi so già all'inizio esattamente quali informazioni mi servono. Non è detto che sia più comodo dal punto di vista dell'interfaccia utente, il più flessibile, il più moderno anche, a no? un certo punto di vista. Eccezioni, Eccezioni se, se scegliamo di diciamo così, usare questo modello anni 80, ce ne sono tantissime. Beh, Alcune migliorative, non necessariamente fallimento. Cioè, ad esempio, il punto 2, il sistema presenta al docente l'elenco delle proprie classi, ma se questo insegna in una classe sola, che glielo faccio fare? Che io faccio fare a fare? Quindi 2A se 2A se il docente insegna in una sola classe salta a 4 lascio già è quella Così come anche 4 ha una variante 4a che se il docente insegna una sola materia, l'insegnante di inglese, ha tante classi ma la materia è quella, quindi non sto a chiederglielo. Salta a 6. Sotto intero selezionando già implicitamente quella materia lì. Poi, punto. 6, no, no, no, si spera che non si dia il caso di un docente che è un solo studente, quindi il punto 6 rimane. Punto 6 e punto 7 non ci sono molte alternative, nel senso che se mi viene presentato già un elenco, io devo scegliere una voce da quell'elenco lì, non posso sbagliare. Diverso sarebbe stato se avessi deciso che il docente inserisce il cognome dello studente, allora può darsi che. Ce ne sia uno con quel cognome, ce ne siano tanti o non ce ne sia nessuno. Oppure magari ce ne sono uno, ce ne sono tre, ma poi mi accorgo che ho sbagliato a scrivere il cognome e quindi devo correggere. Allora in quel caso il processo sarebbe un pochino più complesso, perché deve permettere di correggere. Qua, avendo incanalato l'utente attraverso una procedura guidata, non ho imprevisti probabilmente. Gli imprevisti li posso avere solamente nel punto 9, il punto 9A, in cui, no, scusate, l'utente inserisce i dati e basta, punto 10A, il sistema presenta il form, l'utente inserisce i dati e poi quando il sistema, al punto 10 dice, inserisce la valutazione e eh, può darsi che i dati siano scorretti, il voto non va bene, la data non va bene, in quella data lì magari c'era già, già un altro voto della stessa materia, quindi non si può, e cose di questo genere. E quindi se i dati non sono corretti, diciamo così la valutazione non viene inserita e si torna al punto 8. Cioè, non va bene, ti dico perché non va bene e ti invito a reinserire nuovamente i dati. A livello minimale, questo è un caso molto semplice, è stato inserire un dato in una tabella, non mi chiede val validazioni, qualcosa di complesso. E per ciascuno di questi casi d'uso, di cui alcuni li abbiamo già elencati, una paginetta di questo genere descrive le, azioni che, le interazioni tra l'utente e il sistema, a cui impareremo poi da due settimane ad agganciare poi dei componenti di interfaccia che può essere fatta, cioè il testo diceva o col PC o col tablet, allora cerchiamo poi di capire come realizzarle questi passaggi. Buona fine settimana.